Respiriamo. Questa meditazione nasce dalla constatazione che quella attuale è un periodo nel quale per tutti c'è più ansia, per ragioni diverse. C'è chi è preoccupato della propria salute, chi della salute dei propri cari, chi del lavoro, chi delle prospettive economiche, chi della difficoltà di relazioni sociali. dell'eventuale acquirsi del conflitto all'interno del nucleo familiare, specie nella prospettiva di un nuovo lockdown. Il presupposto da cui partiamo oggi è che l'ansia è una forma di energia potente che possiamo incanalare in qualcosa di positivo. All'ansia si può reagire in vari modi, si può cercare di nasconderla, la si può lasciare fluire liberamente ma con i suoi effetti deleteri, Altrimenti possiamo cercare di incanalare l'energia dell'ansia in una direzione positiva. E questo è proprio quello che possiamo fare per mezzo di una meditazione di metta o di gentilezza amorevole. Incanalare ciò che abbiamo dentro verso qualcosa di positivo significa, in questo caso, non generare pensieri positivi. Perché non è attraverso il ragionamento che si esce da certi meccanismi, ma invece mandare amore e benevolenza alle altre persone. E di più a tutti gli esseri. È anche per questo motivo che abbiamo scelto di assumere una posizione adatta alla meditazione, perché L'essere rilassati ci rende più inclini a espandere il bene al di fuori di noi. E con la schiena eretta saremo più propensi a non perdere la concentrazione. Per prima cosa provo ad osservare dentro di me la capacità di generare benevolenza, di generare gentilezza amorevole. Quindi provo a visualizzare una persona a cui voglio bene in maniera incondizionata, come un familiare, un bambino che conosco, una persona amata, un animale domestico. Sento ciò che posso provare come amore incondizionato verso questa persona. C'è cioè il desiderio del bene di quest'altra o di quest'altro, senza condizioni, senza voler nulla in cambio. sento in me la capacità di provare questo sentimento. O comunque provo a vedere se sento in me questa capacità. E allora rivolgo questo stesso sentimento di gentilezza amorevole verso di me. Che io possa essere pieno di pace, felice e leggero nel corpo e nella mente. Che io possa essere al sicuro di ogni pericolo. Che io possa essere libero da rabbia, afflizioni, paura e ansia. Che io possa imparare a guardare me stesso con gli occhi della comprensione e dell'amore. io possa prendermi cura di me stesso o di me stessa con amorevole gentilezza. Che io possa sapere come alimentare ogni giorno i semi, i semi della gioia dentro di me. Mentre formulo queste frasi mentalmente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 Che io possa imparare a guardare a me stesso con gli occhi della comprensione, dell'amore. Che io possa prendermi cura di me stesso con una amorevole gentilezza. che io possa sapere come alimentare ogni giorno i semi della gioia dentro di me. Adesso provo a visualizzare dei volti appartenenti al circolo ristretto delle persone a me care, come ad esempio partner, familiari, amici cari, e includo anche loro nei miei auguri. Può essere anche solo una persona. Che voi possiate essere pieni di pace e felici e leggeri nel corpo e nella mente. che voi possiate essere al sicuro da ogni pericolo, che voi possiate essere liberi da rabbia, afflizione, paura e ansia. Che possiate imparare a guardare a voi stessi con gli occhi della comprensione e dell'amore. E che possiate prendervi cura di voi stessi con amorevole gentilezza. che siate sempre in grado di alimentare dentro di voi i semi della gioia. Lascio sedimentare il sentimento che ho diretto verso queste persone. Voglio sentire proprio col cuore più che con la testa. Adesso allargo lo sguardo verso tutti coloro che in qualche modo sono stati colpiti direttamente o indirettamente dal Covid, sia dal punto di vista sanitario che pratico ed economico. Visualizzo le persone che sono state colpite direttamente dalla malattia o le cui persone care sono state colpite, alcune delle quali perfino decedute. Visualizzo tutti i medici e gli infermieri che in prima linea sono impegnati con duro lavoro, rischio e paura, così come tutti coloro che sono costretti a esporsi per garantire a noi tutti i beni e i servizi essenziali. che non possono fare lo smart working. Penso a tutti i negozianti che hanno dovuto chiudere e sono ancora con le scorte in magazzino che non potranno vendere, con quelli che non ce l'hanno fatta o non ce la faranno a ricominciare con l'attività. Visualizzo i tanti che vivono di lavori informali, occasionali o irregolari, i quali non riceveranno alcun aiuto ufficiale. In Italia sono tantissimi, nel mondo sono centinaia di milioni. e devono provvedere da soli a se stessi e alle proprie famiglie. Visualizzo i molti che hanno già cominciato ad avere difficoltà a procurarsi il cibo quotidiano. E rivolgo a tutti loro la mia gentilezza amorevole e la mia benevolenza. Che voi possiate essere pieni di pace, felici e leggeri nel corpo e nella mente.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 che possiate imparare a guardare voi stessi con gli occhi della comprensione e dell'amore. Che possiate prendervi cura di voi stessi con amorevole gentilezza. che sappiate come alimentare ogni giorno i semi della gioia dentro di voi. Adesso io rivolgo tutta la mia attenzione, la mia immaginazione a tutto ciò che si trova in confini più ampi, oltre l'Italia, come tutta l'Europa oggi duramente colpita da questo inconveniente. come anche l'Africa che ha difficoltà maggiori ad affrontare la pandemia, le Americhe, l'Asia. Verso tutti rivolgo il mio sentimento di gentilezza amorevole. includendo persone di tutte le età e condizioni, ma anche persone non umane, tutti gli animali. Non sono quelli che vivono insieme all'uomo e sono allevati dall'uomo a volte in condizioni terribili, ma anche a tutti gli animali che sono presenti ma che noi abitualmente non possiamo vedere. Anche a tutti questi altri esseri senzienti auguro la stessa felicità, perché tutti gli esseri aspirano alla felicità. Che voi tutti possiate essere pieni di pace e felici, leggeri nel corpo e nella mente. Che voi possiate essere al sicuro da ogni pericolo. Che voi possiate essere al sicuro e liberi da rabbia, afflizioni, paura e ansia. Che voi possiate imparare a guardare a voi stessi con gli occhi della comprensione e dell'amore. Che voi possiate prendervi cura di voi stessi con amorevole gentilezza. che siete in grado di sapere come alimentare ogni giorno i semi della gioia dentro di voi. Sento che questa mia benevolenza, questa mia gentilezza amorevole, questa mia capacità di generare amore è molto potente e non conosce confini. La posso dirigere verso l'alto, verso il basso, verso nord, verso sud, verso est, verso ovest. anche al di fuori del nostro pianeta, perfino oltre il Sistema Solare. E brevemente, per qualche minuto, rimango in compagnia del sentimento che ho generato durante questa meditazione. Adesso vi leggerò un brano di Sharon Salzberg, che è una insegnante di Vipassa, un'insegnante di meditazione americana, a me piace molto. Ciò che ci unisce come esseri umani è un desiderio di felicità, che in fondo è un desiderio di unione, di vittoria sui nostri sentimenti di separazione. Vogliamo percepire la nostra identità come qualcosa di più ampio del nostro piccolo io. Desideriamo essere una cosa sola con la vita e con tutti gli altri. Se guardiamo alle radici anche della più terribile dipendenza, della più spaventosa violenza, da qualche parte troveremo questo desiderio di unità e felicità. In qualche forma esso è presente, anche nel più deformante e disgustoso travestimento. Possiamo toccarlo, avvicinarci e scoprirlo e possiamo entrare in contatto con le difficili energie che sono in noi e con le diverse esperienze della nostra vita. Possiamo farci strada attraverso i concetti che ci tengono separati. Questa è la vera natura dell'amore È la fonte della salute per noi e per il nostro mondo. Questo è il terreno della libertà. Metta è la capacità di accogliere tutte le parti di noi e del mondo. Praticare la metta illumina la nostra integrità in, interiore, in quanto ci affranca dal bisogno di negare i nostri differenti aspetti. Con la forza salutare dell'amore possiamo aprirci a ogni cosa. Quando proviamo amore la mente è estesa e abbastanza aperta da includere la vita nella sua integrità, in piena consapevolezza, coi suoi piaceri e i suoi dolori. Non ci sentiamo né traditi né vinti della sofferenza, di conseguenza possiamo avvicinarci a ciò che è intatto dentro di noi, nonostante le circostanze. La meta a vedere realmente che la nostra totalità è intatta, a prescindere dalla situazione in cui ci troviamo. Non abbiamo bisogno di temere nulla, siamo integri. La più profonda felicità è intrinseca alla natura della mente e la mente non è danneggiata dall'incertezza e dal cambiamento.